Terentino di Alc e All'ora del pranzo a casa mia. Certo vuoto, quando era ora di mangiare, madre Marusina mi al luogo intorno e mi diceva: Vuoi, Iecca, apparecchia tu tavolino, che ancora non ruota alla scuola. Strammetti il mandino in cima agli dauline, perché padre sta pazziccando, e si deve sbrigare a mangiare. Ho visto che questa è arrivata pure un'altra barozza che è a macinare la mola. Mettici pure le cucchiere, che oggi sono fatta la minestra con i fasuli. Sbrigati, che la barozza la sua vista a e chi gli vorrà, se no, non fa tempo, manca a mangiare le piatte di minestra, che deve andare subito a terra per avviare la mola un'altra volta. Ferentino, 25 ottobre 2003